E benvenuti in un nuovo video Allora, io ero andata in, nel bosco direttamente per poter dire Faccio un video, ma le cicale non mi mollano neanche qui Quindi, altra location estiva, ve la dovete trenere buona Il microfono è sempre questo, dovrebbe essere attivo, perfetto È tutto attivo, luce c'è, altra luce c'è Dovrebbe andare bene tutto il resto Però ci sono le cicale Ah, facciamoci andare bene Allora, oggi... Vi mostro, e lo scopriamo assieme, questa box di ESOS che è la Look Good Feel Better. È una box in edizione limitata che comunque sia è ancora disponibile ogni tanto, lo sapete, le box di ESO vanno messe nella lista desideri, poi dopo ed ogni tanto sono disponibili e si prendono. Allora questa me l'hanno inviata, aspettate che si veda, è una box in edizione limitata perché è benefica contro il cancro quindi è anche una buona cosa direi di scoprire assieme anche perché io non ho ancora aperta quindi direi di guardarla vi dico il prezzo che non mi ricordo se è 24 99 o 2599 perché non me lo ricordo bene comunque sia mi sembra un prezzo valido la apriamo ok e, ah, ok dentro è così abbiamo face in body boss vedo che ci sono dei marchi interessanti ok e guardandola così vi dico aspero. ah a guarda scopriamola assieme allora primo prodotto che vi mostro è questo è Lemis pro collagen rose cleansing balm da 20 grammi è questo qui quindi è un balsamo detergente, struccante. Ok. Ed non sto. un momento solo. Ok, perché non sapevo cosa stava facendo la telecamera, ho lo screenshiver. Non, so, eh, non sto a toccarle perché sono venuta fino qui in macchina, quindi immaginatevi come sono i prodotti, poi questo magari facciamo gli swatch se c'è qualche swatch però io i balsami struccanti mi piacciono davvero molto proverò anche questo e vi dico dopodiché aspettate che vi metto qui intanto abbiamo mh, oskia london renaissance mask brightening e resurfacing mask mask aliciante con booster eccola qui la confezione è sempre 15 ml che però è, sembra un buona quantità e la maschera è questa Dai, proviamola mmm uh. buono il profumo è molto morbida non so neanche le textures a questo punto se sono giuste è vero sono venuta con la borsa frigo però non è a proprio dietro casa allora andiamo avanti Dottor Pau Pau o Popo Multi Borp Substitute Balm With Natural Popo, ok? Per labbra, guance e pelle. Questo è un 0, no, 10 ml. Eccolo qui. Questo lo sguacciamo. Perché tanto? Sì, anche perché è duro. Oh, è un bel rosa, eh? anche perché sono venuta munita di salviettine struccanti come al mio solito di questo non mi posso sbagliare è un bel rosa però ok andiamo avanti io vi dico che io qua vedo una chicca che forse l'avete intravista ma la lasciamo per ultimo ah non vi ho detto scusate i miei capelli raccolti è già tanto che faccio video allora real technique sponge questa l'avevo già provata mi piace molto è una delle prime che, ecco, è una delle prime spugne angolate in questo modo e mi piace perché io con questo lato applico la cipria e mi trovo davvero molto bene soprattutto perché io tendo a fare il baking con la cipria in polvere libera quindi ottima ottima ottima l'avevo già sentita forse anni fa ma mi fa piacere ritrovarla anche perché uno è un full size due è davvero molto valida poi sempre con le mini size Oh guai, oil, olio per capelli, ok, l'olio per capelli in estate ci sta, 5 ml oltretutto il suo flaccone dosatore. Aspettate un secondo. Ok, il fatto è, mi risiedo ok? Io ho fatto l'aggiornamento del software della fotocamera ed è so che registra, ma non so come. Tanto compaiono messaggi, va bene. Magari devo testarla prima? Ah, ci piace così ottimo prodotto soprattutto in estate quando non sto a truccare ed è, a truccare ad asciugare i capelli con phone spassole quant'altro quindi li metto un po in pompa con l'olio poi questo è ce l'ho ce l'ho ce l'ho ma mi fa piacere di avercelo, charlotte Tilbury fallen front lipstick 3 è sempre un mini mini mini size ma è comodissimo da borsetta magari non in estate però è comodissimo eccolo qui cioè è, è, è perfetto è comodissimo e soprattutto è molto bello è davvero molto bello è un colore che io adoro e oltretutto devo dire che questo è rimasto bello duro nonostante il caldo quindi anche per questo ottimo prodotto andiamo avanti mars Power Make Lip Pigmento eh, Rossetto Labbra Opaco Ok il colore è Star Woman è piccino eh, perché è un eh, 2 ml ma anche questo Stravel Size ci sta ah, a proposito non c'entra niente Al momento sto Indossando e provando questo che è rosso ed è uno dei nuovi di We Make Up in collaborazione con Kami Hawk e passa al forno Ci sta, mi piaceva, mi piace, mi piace che una bella texture ma adesso torniamo al nostro di Nars ecco visto che anche questo è bello rosso allora questo è molto liquido ed è un rosso è molto liquido probabilmente perché sappiamo il perché è un rosso mh, freddo Molto scuro. Adesso aspettiamo che asciuga un pochino e poi dopo vediamo come si comporta. Andiamo avanti sempre con eh, quasi tutto make up. C'è cioè un po' di... Vabbè guardiamo alla fine. Allora, Alfa H. Dale Essential Moisturizing eh, SPF 50 più. Quindi creme datante da 30 ml con protezione 50 più. E direi che in estate alla, alla faccia perché no. Eh, non la apro questa. Non la apro perché probabilmente la regalo a uno di voi perché è una crema che non è, non è adatta al mio tipo di pelle è super eh, crema idratante spf50 sicuramente un ottimo marchio sapete che ogni tanto faccio delle così tra le più de, attive normalmente faccio dei regalini e probabilmente questa ve la troverete voi poi eh, questo lo conosco e mi piace è sempre in mini size però è un formato vendita di Benefit Bed Gale Bang è in mascara molto valido anche perché ultimamente sto avendo molti problemi con la mascara e non me ne piacciono tanti Questo mi piace è un 3 grammi fatto così anche questo da viaggio ad esempio per l'estate ci sta ed è fatto così anche questo Mm, con il rossetto mini size la smuta mini size tutto bello mini size anche da viaggio ci piace ora veniamo ai due full size perché credo siano due non lo so se anche questo è un full size sinceramente perché un 30 ml è una crema vabbè oltre allo spugnetta ma andiamo a finire hangover di Too Face Protected E nourishing Replenish Face Primer senza silicone con acqua di cocco e mm, face primer rimpolpante questo è un full size proprio da 40 ml andiamo a vederlo mm. questo lo apro che si apre ah proprio a pompetta bello ok mettiamone un po' di più ed è questo è bello mm, non è corposo, è bello liquido vedete ed ha un buon profumo mm, questo è da provare, sicuramente da provare allora adesso ci puliamo e ci puliamo anche la mano in tutto questo fa un po' fatica la tinta di nuts a venire via, quindi davvero long lasting e Piace. ok, e ci siamo pulite tutte perché? perché? perché? scusate, eh, perché, guarda, guardo Uda Beauty la palette, e con questo abbiamo finito, appoggio qui, questa è la Ruby Obsession bella bella, con lo specchio e poi ha questi colori 1, 2 che è un metallizzato, 3 metallizzato e poi c'è questo viola opaco. Scusatemi, non avevo mai provato una palette di UDA. Eh. Sono rimasta incantata dal secondo e terzo che, se guardate, sono un pochino polverosi, ma, ma va benissimo, <ride> nessun problema. Mi pulisco, sapete che tutto è tutto in diretta e andiamo avanti con lo swatch. bello bella pigmentata bella bella pigmentata mi piace aspettate eh. andiamo nelle sotto no vabbè queste bellissime bellissimi semplicemente bellissimi belli belli belli io devo dire che questo colore qui è il mio preferito ma anche questo viola con dei brillantini bellissimi davvero molto belli e quasi quasi adesso me li metto anzi me lo aggiungo in diretta qui Eh? mi piace tantissimo allora aspettate che mi pulisco sempre con le mie solite salviettine di Nivea che non è un eh, product placement ma semplicemente mi piacciono tanto le palette per concludere torniamo nel centro siamo libere allora la palette è semplicemente qualcosa di meraviglioso semplicemente meraviglioso non ne avevo provate altre e adesso mi sa che con e delle promozioni soprattutto perché ho la vip card da eh, quella eh, gold, no, gold, sì, la gold da sephora ho dei grandi sconti mi sa che vado a vederle oppure ditemi voi se ci sono dei dupe perché questa la sto amando davvero oltretutto finiamo con vedere gli altri prodotti che troviamo quindi l'hangover che è sempre make up in primer in full size Sempre make up in full size abbiamo la spugna di Real Technique e full size Makeup basta. Poi in travel size il mascara di Benefit, il rossetto di Nars, sempre travel size ma formato vendita, questo non credo che sia un formato vendita, non, esatto campione non vendibile di Charlotte Tivoli ma vi dura tantissimo intendo davvero tantissimo tempo ed è fantastico ehm, questo non so se è un travel size 10 ml potrebbe anche essere oppure un full size dovrò controllare ma è perfetto secondo me come blush più che come gloss per le labbra sempre makeup e adesso veniamo ai prodotti ah beh c'è cioè Elemis lo struccante travel size ma formato vendita perché è un 20 grammi quindi formato vendita e poi abbiamo altri prodotti che abbiamo ed è per il viso sempre 30 ml potrebbe essere un full size di alfa H, poi oschia, oschia non don, che è questa maschera ed è un travel ed è sempre molto travel ma perfetto l'olio per capelli di oh why oh why credo che si chiama oh non lo so allora fatemi sapere che cosa ne pensate di questa box perché io sinceramente me ne sono innamorata vale a mio avviso assolutamente il prezzo credo che sia um, intanto ha come buona cosa che sia per beneficenza vuol che dire mi piace mi piace, ha rapporto, qualità prezzo perfetta, se adesso non è disponibile, mettetela nella lista dei desideri, ogni tanto tende ad essere disponibile, a questo punto prendetela, al mio consiglio prendetela, se non avete la spedizione Premiere, perché hai un abbonamento Premiere, prendetela anche con la spesa di spedizione, non importa, ma prendetela, Zanzara, Perfetto. ed è eh, a me. Assolutamente vale la pena. E niente, fatemi sapere è tutto ed vi eh, do appuntamento al prossimo video. Ciao!